Ragazzi, visto che siamo un pochino, voglio farvi questo annuncio. So che alcuni di voi non sono di Milano, non sono vicini a Milano e, e probabilmente non potranno esserci. Però, quest'anno, al Drag Me To Fest, ci saranno delle novità. L'anno scorso avevamo le spille del Drag Me To Fest, le abbiamo anche quest'anno. Mette a fuoco? Eeeh! bellissima l'anno scorso regalavamo le spille del drag me to fest quest'anno le vendiamo a una cifra ridicola un euro tipo perché le vendiamo perché sono il vostro sostegno al fest no mi sembra semplice una spillina un euro una roba del genere Adesso penso che faremo a un euro quindi queste non le regaliamo più le vendiamo un euro. Avrete la possibilità di comprare anche dal nostro catalogo. Lì ci sarà un banchetto. La maglietta con la grafica del Dragon Too fest Il cappellino con la grafica del Dragon Too fest E la shopping bag con la grafica del Dragon Too fest Saranno prezzi ridicoli. La maglietta l'anno scorso era 10 euro. Probabilmente sarà 10 euro anche quest'anno. La borsa, il cappellino sarà qualcosa di poco, insomma. Cioè non troppo poco, perché non bisogna dare poco valore alle cose, però vogliamo che tutti possano portarsi a casa, cappellino, maglietta, spilla, tutto... Eh, sostenendo il fest con una ventina di euro si prendono tutto E avere anche qualcosa di ricordo Perché questi sono tutti oggetti da collezione No vabbè io dico che sono da collezione Poi vedete voi Ci sarà anche, ci sarà anche la possibilità quest'anno di comprare Sempre a 2-3 euro vedremo più o meno la cifra Il poster del Drag Me To Fest che abbiamo fatto Infine voi direte eh, ok ma allora qual è l'omaggio? Qual è l'omaggio? C'è un omaggio? Sì, c'è un omaggio, c'è un omaggio. Ci sono due omaggi. Uno che è la spilla del, di non aprite questo blog. Non aprite questo blog. Io le regalo sempre queste a tutti. Però le ho regalate all'altro drama e le regalerò anche quest'anno. Quindi avrete la spillina in omaggio. Ma i primi 50, i primi che arrivano sabato, i primi 50, i primi 50 che arriveranno domenica, riceveranno una shopping bag, non del Dragmi, di un'altra cosa, vi tengo in sospeso, di un'altra cosa di una casa di distribuzione di film, una shopping bag di una casa di distribuzione di film e all'interno della shopping bag ci sarà... Questa è la shopping bag, non ve la giro, non ve la giro non ve la giro perché sennò scoprite tutto Vedete? Questa è la shopping bag. Ok. Oh. Non ve la ci Sentite il rumore, cosa ci sarà? Vi faccio vedere meglio. Ci sarà Cosa ci sarà? Un film. Esatto, esatto, 100 Cento... 100 film al Drag Me Too Fest Saranno dati in omaggio 100 film in DVD Saranno dati in omaggio C'è anche qualche Blu-ray I fortunati beccheranno il Blu-ray, penso Ragazzi, al Drag Me Too Fest Al Drag Me Too Fest 50 film il primo giorno E 50 film il secondo giorno Pazzesco! Un applauso a me! A Chiara e a Ricky Mirko, che fa parte del nostro staff Un applauso Subito un applauso Subito un applauso a me. Ok ragazzi, quindi se venite, venite. Grazie mille, grazie Waki, grazie mille. Se venite a Dreaming Too Fest, venite presto, perché vi beccate la shopping bag, il film, la spilla di non aprite questo blog e poi potrete comprare a una cifra ridicola tutto il merchandising di Dreaming Too Fest, ma non solo. Pensate, che fosse, pensate pensavate che fosse finita qua. Pensavate che fosse finita qua. Noi, insieme a questa casa di distribuzione, vogliamo dare proprio una spinta, una spinta di entusiasmo a questo ambiente, all'ambiente dell'horror. Ok? Quindi ognuno fa la sua parte e penso che sia una cosa fighissima. Non solo, ragazzi, c'è un'altra... un'altra chicca, un'altra chicca. Ci sono i film, ci sono i registi, c'è Bloodbuster con le sue edizioni. Quindi comunque, è comunque un evento che ha già un sacco di cose. Avrete la possibilità, se siete collezionisti, collezionisti di edizioni speciali, limited edition, se vi piacciono le limited edition numerate... Di, di film horror incredibili, di grandi classici, di grandi novità, di novità, eccetera, eccetera, avrete la possibilità di comprare in un piccolo ma consistente banchetto alcune tra le più fighe limited edition, uscite recenti e del passato, a un prezzo mai visto. A un prezzo mai visto. Quindi chi arriva prima si accaparra tutto secondo me Quindi tenete Insomma mettete da parte un po' di dinti Se siete collezionisti venite E bam eh, Amici ah, ah, ah. E questo è eh, insomma anche un po' Un modo nostro per fare qualche Fondo, cassa per, eh, per il Dragmi eh. Eh, Per ora è tutto un anticipare ah, ah, Dragmi too fast Dragmi too fast <ride> L'icona del Drag Me Too Fest, ma io ti amo. Comunque, ragazzi, Drag Me Too Fest 18-19 giugno: 7 film. Registi in presenza: Il Gons, Ore di Orrore, Alessio Giorgi, eh, Lorenzo Kracolic di Horror Italia 24. Tutti i registi che vi abbiamo già detto, adesso non sto a elencarli perché se no me li dimentico. Bloodbuster. Un banchetto speciale con le limited edition a prezzi mai visti Il banchetto di Drag Me Too Fest dove potete comprare cappellino, maglietta, poster, spilla, shopping bag E infine i primi che arriveranno si beccheranno una shopping bag di una nota casa di distribuzione di film con dentro un film I primi 50 sabato, e i primi 50 domenica Oh, fate voi, cioè io non lo so, fate voi, fate voi Io mi rifaccio un applauso a me, a Chiara e eh, a Riccardo per questo fantastico obiettivo raggiunto ora l'obiettivo nostro è ecco qua, applausi. grazie l'obiettivo adesso è far sì che tutto vada più liscio possibile o poi se roba succede sempre qualche casino eh, voi venite al Dragmi. se arrivate tardi e non vi beccate il film fa niente, insomma ci sono tante cose che si possono godere tra cui anche la mia compagnia fantastica eh, conoscere persone, vedere i film, eh, chiacchierare, venite, non fatevi problemi se non conoscete nessuno, venite direttamente da me e mi dite: ciao, ah, guarda, io seguo il tuo canale, seguo le cose che fai. Mi piacciono un casino. Oppure mi dici guarda, non mi piacciono proprio, però ti seguo lo stesso. Ci sono anche quelli lì. Venite tranquilli, siamo tutti proprio ultra sereni e ci conosciamo. Questo è quanto eh, per, per ciò che riguarda il Drag Me To Fest, vi aspetto 18-19 giugno dalle 16. Fino alla chiusura del locale, via Paladini 8, Santeria, Milano, 18-19 giugno, sabato e domenica.